Beppe, ti brilla la testa! Siamo sulla punta del Grop Trotten. Gross Grop Trotten. Fotten, Gross Fotten. Gross Fotten. Bene ragazzi, abbiamo pagato il ticket per l'ingresso nel parco del Gross Grossglockner Giovani e forti, i 28 euro sono andati via E comunque qua si va verso l'osservatorio dove c'è il museo, poi scenderemo di nuovo e faremo l'altro pezzo di strada che poi è il passo vero e proprio insomma. e questo è il nostro punto panoramico è un po' storto il telefono lo so però non riesco a fare di meglio qua siamo sul Gross Klockner guardate che spettacolo veramente indescrivibile perfetto Guarda qua. Eccoli qua. Fatto quanto, quanto siamo alti qui? 2 3 69. Wow. Questo è il ghiacciaio. Nel fondo si vede la parte che si sta sghiacciando questo è il laghetto che si forma il ghiacciaio che si scioglie qui ci sono dei totem lungo questo percorso che vedete dove ci sono le scale in fondo che segnano anno per anno quanto si sta sciogliendo il ghiacciaio Peppe saluta Bene ragazzi, ci siamo fatti anche questa, questa tappa Abbiamo visto il Gloss Klockner, bellissimo Interessante, sono anche molte passeggiate da poter fare Escursioni, quindi insomma Se uno ha tempo e ha la possibilità Potrebbe programmare di venire qui per più giorni Bene ragazzi adesso abbiamo lasciato la strada che ci portava al museo, alla vista panoramica di Ghiacciai e ora faremo il nostro passo. a ah, 2.504 metri Funno ragazzi questo è il parkplatz del Kloss Klopp Trotten e praticamente si sale in una strada in pavé che si arriva fin su Adesso che abbiamo mangiato possiamo andare sì.